Risarcimento Fast e Furious a quasi quattro anni dalla morte di Paul Baker, protagonista della saga, la figlia Maddow chiude la causa contro Porsche, la casa automobilistica tedesca ammette la responsabilità nell'incidente in cui l'attore ha perso la vita e ha accordato alla 18enne un risarcimento top secret, video. A quasi quattro anni dalla morte di Paul Baker. Arriva una vittoria per la figlia Meadov, oggi 18 anni e da tempo in prima linea per chiedere giustizia sull'incidente in cui il padre ha perso la vita, la giovanissima modella ha chiuso la causa contro Porsche, che le ha accordato un risarcimento di cui non è ancora stata resa nota l'entità. Anche se c'è da supporre che sia composto da molti zeri. I precedenti. Paul Wacker, stella del franchise dedicato alle auto Fast e Furious, era morto in un incidente avvenuto il 30 novembre del 2013 mentre viaggiava a bordo di una Porsche Carrera Gita all'altezza di Santa Clarita, uno scontro che aveva provocato un'esplosione e un conseguente incendio. Proprio le fiamme, e non l'urto, come dimostrato anche dall'autopsia, avevano ucciso l'attore allora 40enne, che viaggiava sul sedile del passeggero. Morto sul colpo Roger Rodas, l'amico che era al volante che, stando alle stime dei periti, al momento dello schianto viaggiava a una velocità compresa tra i 130 e i 150 km orari. Meadow, all'epoca della morte del padre 14enne, nel 2015 aveva citato Porsche accusandola di avere messo in commercio un'auto poco sicura, e di esserne pienamente consapevole, stando a quanto sostenuto dalla ragazza, oggi modella, a provocare la morte di Wacker sarebbe stata la cintura di sicurezza difettosa, che gli avrebbe impedito di uscire dall'abitacolo in fiamme. La disfatta di Porsche. Stando a quanto riportato dal sito americano The Blast, l'accordo tra la Wacker e Porsche sarebbe stato raggiunto lo scorso 16 ottobre, con conseguente dismissione della causa. Stesso Ider avrebbe seguito quella intentata dal padre dell'attore. Secondo quanto sostenuto dagli avvocati di Meadov, e apparentemente sottoscritto dalla casa automobilistica, al momento dell'impatto la cintura di sicurezza avrebbe sbattuto contro il sedile il torace di Wacker con una forza pari a centinaia di chilogrammi, rompendogli costole e bacino. L'auto. Inoltre, avrebbe avuto problemi di stabilità e controllo che avrebbero contribuito al tragico epilogo dell'incidente. Mead of oggi. La figlia dell'attore aveva già ricevuto un risarcimento da 10,1 milioni di dollari dalla compagnia di Roger Rodas. Lo scorso anno la giovane modella aveva annunciato la creazione di un'associazione benefica a nome del padre, che si occupa di donare cibo ai senzatetto.